Iscrivetevi al canale, mi raccomando, campanella, campanella Un saluto a tutti qui Pippo. C'è poco da ridere perché anche oggi abbiamo scoperto una truffa eh, Purtroppo l'ho ricevuta io, non ci sono cascato ovviamente Ma ho dovuto subito arrangiare un po' tutto per poter farvi vedere di cosa si tratta eh, telegram è uno strumento molto molto prezioso molto utile per, per molte persone che vogliono eh, anche salvare dati, creare canali eh, utilizzare dei bot e cose varie ma ci sono anche tante truffe difatti io volevo farvi vedere immediatamente che cosa eh, mi è successo eh, qualche giorno fa ho ricevuto un messaggio un messaggio attraverso telegram Uh, di un certo Andrea Laura con una bella foto di famiglia così tutti belli felici e mi proponevano un affare di cosa si tratta? vi faccio vedere, venite con me perché oggi faremo tutto in diretta quindi io vi faccio vedere subito la schermata e di fatti come vedete mh, mi è arrivato questo messaggio uh, Andrea Laura mi fa, salve, io lavoro in una banca in Francia e offriamo prestiti di denaro online alle persone in Italia con un tasso di interesse del 0,33%. Prestiamo da 5.000 euro a 5 milioni di euro. Ma è fantastico! 5 milioni di euro ragazzi, ma sono un sacco di soldi. Allora mi fa, sei interessato a un'offerta di prestito di denaro? Allora io avevo già annusato, annusato la truffa e allora mi sono detto Stiamo al gioco, quindi allora ho detto per i miei amici di Youtube vi faccio eh, questo gioco Allora cosa ho fatto? Ho parlato, io ho parlato, vi ho scritto alcune cose Ho chiesto più informazioni, di fatti voi av avrete sicuramente letto già allora, io, io gli faccio, salve, potrei essere interessato. Quindi gli ho messo un piccolo, un piccolo input. Come si chiama la sua banca e di dove è lei? Grazie, sarei interessato ad un prestito per l'acquisto di una casa. Una casa, vediamo, 5 milioni di euro, che casa mi compro, un bel villazzo. Comunque, eh, lui non risponde a nessuna di queste domande. Difatti mi fa... Quanto vuoi prendere in prestito? Eh, ovviamente io, io ho sparato una cifra normale, una normale per, tutti, per chi vuole comprare una casa, diciamo, eh, una casa già ristrutturata che con magari 140.000 euro, se ci stiamo dentro che non ci stiamo molto dentro, però comunque io ho detto, ma non saprei di preciso quindi io ho fatto capire che sono una persona che non ne capisce molto di queste cose. E allora lui ovviamente mi è venuto subito. Io gli ho detto uh, più o meno 140.000 euro. Va bene. Per quanto tempo avere il rimborso? Mm. Allora io gli ho detto una cifra normale, 30 anni. Voilà. Come si fa in una banca. Quindi io gli ho fatto intendere che uh, io pensassi che fosse una banca. Eh, quindi lui mi fa: Hai mai fatto un prestito online una volta? Per cercare di capire se eh, ero una persona sveglia. Allora io continuo con la schermata e gli faccio: mm, No. Mm, aspettate, ve lo faccio vedere meglio. Mm, no. <ride> allora, allora andiamo. E lui mi fa: Parametri di credito. Mi ha fatto. Eh, un bel foglio Excel tutto... Tutto strutturato eh, con un bel grafico di quanto tempo mi sarebbe voluto per restituire questa somma e no, no mi ha scritto solo 3-4 righe come vedete, parametri di credito, 140.000 euro proprio fatti a carta e penna, 360 mesi, eh, tasso di credito anno 0,3%, quindi inizio del credito te lo facciamo subito, te lo eh, mandiamo subito. Uh, il febbraio 2022 quindi già subito credito mensile 406 euro per 140 euro al mese mm, mi sembra ottimo e infatti ho scritto di quali garanzie ha bisogno perché ovviamente tutte le banche mi chiedono garanzie e, e molte molte garanzie no non abbiamo bisogno di alcuna garanzia facciamo prestiti non ipotecari quindi non è, non è necessario inviare garanzie. Ma scusate, mi state prendendo per i fondelli? Continuiamo perché gli ho chiesto io quindi cosa devo fare. E lui ha bisogno di alcune informazioni per registrare la sua richiesta. Una volta che un consulente finanziario mi contatterà per inviarvi il contratto da firmare, lui poi continua e io gli dico ok, eh, mi dica cosa c'è bisogno. Mi chiede, informazioni personali, quindi un bel modulo online FP372 eh, da compilare firmato e timbrato, no, sempre scritto a mano su delle righe, nome, puntini puntini dovevo riempire queste cose, con tutti i miei dati, inviami una foto della tua carta d'identità o del tuo passaporto, come vedete qua in basso. Prima di tutto inviare qualcosa, un documento, un documento eh, personale è molto molto pericoloso perché loro potrebbero prendere il documento, mh, utilizzarlo a proprio piacimento per attivare abbonamenti, attivare qualsiasi tipo di cose utilizzando i nostri documenti e, e voi poi vi ritroverete un giorno con delle bollette a casa o delle richieste di pagamento senza che voi sapete il perché quindi è eh, molto molto pericoloso inviare qualche tipo di cosa online se non ne sapete se non conoscete l'ente quindi mi dove, dovete fare molta attenzione poi su, specialmente del passaporto del vabbè della carta d'identità e passaporto sono la stessa cosa però comunque e loro possono utilizzare i vostri documenti Quindi molto molto rischioso Allora io ho voluto subito fargli capire che volevo Ero interessato a, a vedere di che banca erano E infatti gli faccio Mi può cortesemente dire di che banca è Stiamo parlando di che banca stiamo parlando Non so più leggere eh, da dove mi contatta Almeno qualche info in più su quello che sto richiedendo Grazie molto Mm, gentile quindi cosa fa lui mi mm, invia mi, ah, mi continua ok si tratta di Elaine Bank of France ecco il sito della banca ok loro potrebbero farvi capire che effettivamente eh, hanno una banca di appoggio ma così scrivendo anche io posso dire ah sono dell'unicredit vi lascio il link dell'unicredit Va bene, ok, ma lei da dove sta arrivando? <ride> Mi spiega, sei della Francia. Allora io cosa ho fatto? Mi sono fatto, eh, diciamo sono uscito allo scoperto. Allora cosa ho fatto? Mi sono subito dichiarato. Mi sono dichiarato dicendo eh, ha trovato la persona sbagliata, eh, poi comunque ho cercato di mh, intimidirlo, di fargli paura... Eh, io ho detto che questa recensione verrà recensita come truffa come vi sto mostrando adesso eh, così verrà visualizzata da migliaia di persone infatti con... iscrivetevi al, al canale perché ho bisogno che questo canale cresca in modo che tutti quelli che eh, vedano questi video possano condividere con altri perché eh, se noi condividiamo il video eh, ovviamente il canale cresce e quindi molte più persone potrebbero visualizzare questi video molte persone potrebbero non cadere nelle truffe infatti eh, se voi andate a scrollare un po' giù nei miei video troverete molte truffe che ho, sono riuscito a, a scoprire e vi ho mostrato come non caderci quindi dovete semplicemente iscrivervi al canale e condividere il video e quindi accendete anche la campanellina che si trova qui sotto no qua, mi sembra che di qua di qua, che si trova qui sotto perché se accendete la campanellina avrete una notifica che è uscito un mio video niente di più niente di eh, eclatante o che dovete fare qualcosa comunque ritorniamo a noi uh, io gli ho detto um, semplicemente che i truffatori come voi avete una bella vita uh... Eh, basta truffe schifose, buona vita, fino a quando ce l'avrà, saluti Io l'ho eh, minacciato un pochettino diciamo. no. <ride> Comunque poi mi fa mm, eh, Gli ho mandato mm, Bell Einstein e, lei, e lui di cosa sta parlando? E io, dove abita? In Francia Non capisco lei è anarchica parlando con te Adesso già non capisce più, parla, non sa pa più parlare italiano come si deve. Certo, io gli ho detto, sono un noto tecnologico, ho visto una sua posizione proprio ora. Io ho fatto credere che sapevo, però comunque si può trovare tranquillamente. Sta nei dintorni della provincia di Torino. Infatti io avevo trovato il suo IP e l'ho trovato nella provincia di Torino. È vero che con l'IP si può cambiare zona. Eh, non faccia il furbo con me Non le riuscirà a truffarmi eh, Lui dice Questo è normale Dato che uso un VPN E eh certo eh, Usiamo il VPN Quindi lui, lui della Francia Viene qua a, Nel mio paesino Che è un paesino sperduto a eh, Offrirmi un prestito di 5 milioni di euro Va bene Allora <ride> dico ok, non dico stupidaggini, basta con queste truffe Io svelo tutte le truffe Quindi io vorrei semplicemente dirvi di fare attenzione Non sapete chi è lente, fate attenzione Mi raccomando, non cadete in queste truffe eh, Telegram utilizza molte, molte truffe Infatti io vorrei farvi vedere Uh, un qualcosa Adesso arrivo che lo cerco un attimo Allora io vi faccio vedere Non so se si vede uh, Salve hai bisogno di un prestito di denaro E mi dice per il rimborso i tuoi debiti realizzare. Un prestito da 1500 a 900.000 euro Con interesse del 3% Adesso è aumentato un po' il percento mm. uh, Rimborso da 1 a 25 anni Va bene sì Raffaele Dacri E il bello e che tutti si fanno vedere come una bella coppietta che chissà da dove l'hanno presa questa immagine. Chissà da dove, su quale, mh, eh, quale foto di, su Google hanno cercato. Infatti vado un po' più giù, un altro, Giuseppe Cassese. Eh, questo un po' più, vi faccio vedere, ecco qua, Giuseppe Cassese. Eh, mh, salve, come stai? Ecco. Questo è già più comodo. <ride> Hai bisogno di un prestito in denaro per il rimborso del debito, completare il tuo progetto. Variano da 2.000 a 950.000 euro per uno, mh, per un periodo da 1 a 25 anni. Va bene, va bene, va bene così. Lasciamo perdere queste cose. Mi raccomando, non accettate di parlare con questa gente. Molta gente vi contatta dicendo, ehi, come stai? E poi vi propone qualche cosa, di investire denaro, di investire su progetti un po' strani, particolari Dovete inviare eh, un po' di soldi per riceverne tre volte di più No, no Allora rimaniamo così che io nei prossimi video vi farò vedere eh, un altro tipo di truffe Ci sono tante truffe Vi farò vedere anche invece quale tipo di eh, progetto dovreste eh, dare un po' più di attenzione ma questo ne parleremo in un prossimo video Quindi rimanete sintonizzati E ci vediamo al prossimo video Ciao Ah mi raccomando Questo qua lo trovate nei miei video Se lo volete È una bella cassa bluetooth potentissima Iscrivetevi al canale la, la, la, sempre, sempre di qua La campanella La campanella La campanella